Detto questo, adesso vi faccio vedere in modo in ottica un po' più operativa come si fa a, eh, a applicare una licenza creative commons su una vostra creazione e dall'altro lato come si fa a cercare opere sotto licenza creative commons. Allora, siamo un po' tirati coi tempi, no vabbè ce la facciamo. Vi faccio vedere velocemente sul sito creative commons come si fa e poi passiamo dall'altro lato. Allora, avevo già aperto mi sembra qui eccolo qui allora quindi in ottica più operativa vi faccio vedere passando al sito creative commons come si ehm, applica una licenza dalla, dalla home page abbiamo uno share your work cioè condividi la tua opera e ehm, cosa succede succede che lui ci, ehm, ci Guida nella scelta delle licenze, credo che chi ha seguito un corso come questo in realtà non ne abbia davvero così bisogno, no? perché avete già le indicazioni su quali sono le sei licenze, cosa, che effetti hanno e come funzionano. Ad ogni modo chi volesse ehm, essere accompagnato in questa scelta c'è un get started, cioè inizia e ci porta qua, vedete che era lo screenshot che io ho messo nella, nella mia slide, ovvero ehm, elementi della tua licenza. Ci, chiede, ci fa sostanzialmente due domande zoom ancora un po ok ci fa due domande consenti che vengano condivise adattamente della tua opera e poi permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali e come vedete ci sono tre risposte possibili qua e due risposte possibili qua due per tre fa sei e vengono fuori le 6 licenze se io cambio la risposta in questi tre pallini qua vedrete cambiare la licenza selezionata cioè consenti che vengano condivise esattamente la tua opera possiamo dire no e là è comparso il simbolo del vedete non opere derivate se io invece dico sì fin tanto che gli altri condividono allo stesso modo ecco che viene fuori lo share alike, questa è la licenza di, di wikipedia che vi ho citato prima se però qua aggiungo non commercial cioè dico non voglio che vengano fatti utilizzi commerciali ecco che compare anche il dollaro barrato e abbiamo, siamo arrivati alla nostra licenza eh, vabbè, torniamo a quella di Wikipedia che è quella più nota. Sotto ci dà anche una possibilità di, vedete, ehm, applicare in forma di metadati la nostra licenza. Questo è importante perché? Perché nel mondo del, in un mondo basato principalmente sul, no, sulla comunicazione web digitale, quasi sempre le opere vengono comunicate via, via internet. Cioè quindi se io pubblico delle foto, un archivio di fotografie sul mio sito web... Eh, prelevo, vedete, questa, questa stringa di codice HTML, lo inserisco nel footer del sito e automaticamente il mio, il mio sito dovrebbe, far, dovrebbe mostrare in, nel footer questa annotazione. Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons, attribuzione condiviso allo stesso modo 4.0 col suo bottoncino, il classico login che rimanda alla Creative Commons. Se clicco vedrete che arriviamo alla licenza, così, ladies and gentlemen, Finalmente vediamo la licenza Creative Commons, eccola qua. Vi faccio vedere la sua versione italiana, il sito è in multilingue. Italiano, eccolo qua. Adesso la cambia, e infatti eccola qua. Vedete le due anime, allora zoom un po' indietro così la, la rimpicciolisco, ma almeno vedete le due anime. Cioè, tu sei libero di, è la parte in cui ci dà le libertà, e poi alle seguenti condizioni. Esattamente quello che abbiamo detto prima, vediamole un po' più ingrandite, ovvero tu sei libero di condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire, recitare questo materiale per qualsiasi, con qualsiasi mezzo e formato, guardate quanti diritti ha già liberato e poi sei... Libero anche di farne modifiche, remixare, trasformare il materiale o basarti su di esso per le tue opere, anche a fini commerciali perché questa non ha il non commercial. E infatti vedete, nelle condizioni ci sono solo queste due: l'attribuzione, cioè devi riconoscere una menzione di paternità adeguata all'autore, e lo stessa licenza, lo share alike, condivide lo stesso modo l'abbiamo chiamato. Cioè, se fai un'opera derivata, devi applicare la stessa licenza sulle opere derivate.